Allora, scusate un po' per la paglia di cani, ma non ci posso fare niente, ma stiamo zitti, manco a morire. Allora, innanzitutto oh, sto utilizzando questa matita, sempre lo dico anche su YouTube. Questo mozzicone in matita della Rimmel che, tra l'altro, è davvero un mozzicone. Piccolo piccolo, sto diventando finché non la termino. Non, eh, non, non ne prendo altre. Ce n'è una di scorta qua, però, eh, come potete ben vedere, lo utilizzo ancora questa. Niente, dopo. ah! Continuo la reel, ovvero non il reel di Instagram, sì il reel di Instagram, ma me lo metto in un altro momento. Per adesso continuo con la storia di eh, qua su Instagram. E niente, mi ho fatto le sopracciglia, come potete ben vedere. Ecco qua le mie sopracciglia, belle fatte, perché così non potevo stare. Mi ho alzato un po' di più capelli, mi ho fatto effetto come se fosse il lifting, tanto per dire perché sinceramente con i capelli tutti sparati non mi facevano tanto impazzire, sì lo so, sembro i quattro muri con questi capelli, ma chi se ne frega. E niente, a dopo, adesso esco e ci vediamo un altro momento. Allora, sto uscendo un po' a fare una passeggiata, perché questo sole non si può stare in casa, Anzi, si può, però, un pestino più passeggiare. E' merita Vendere un'altra Un Devo ripetere le frizie però non lo faccio perché mi da fastidio E' E' bianco Ah, qua, sto posto, poi mi Quindi io mi questo sto facendo tiri per un po' a me nella mia giornata tra poco una non mi direte se riesco, non ho detto ok allora ho dovuto trovare solo un po' più voglia di fare storia allora, sì allora nel frattempo mi questo qui con tutto il centro storico della piazza navale prenderò la zia va rilascio e ci vediamo in una diretta quindi a dopo